Allora Matteo, iniziamo a trasformare questo tuo volante e vediamo di farlo diventare bello. Vediamo cosa troviamo sotto. Togliamo la vecchia cucitura. Ok, faccio un po' di attenzione per non rovinare il supporto sotto piano di colla questo però lo nominiamo prima fase smontaggio del vecchio impianto e pulizia del supporto del volante in modo tale che non abbiamo sorprese dopo di spessori, bozzetti e cose varie. E questo lo usiamo per modello. Tutta la parte della pulizia. Sì, sì, bisogna togliere tutto, deve essere liscio. attuali fili, segni di colla, pezzetti di pelle che restano, difetto della gomma del volante, lo correggiamo subito. Dato che è una macchina molto sportiva la tua, io mi sbizzarrirei un pochino sui materiali mm -hmm. materiali che danno molto grip, sì. quindi un punzonato per le parti laterali dove tu impugni con la mano mm -hmm. un inserto in nabook giusto per arricchirlo un pochino e la parte superiore e inferiore con la pelle normale Perfetto. ovviamente sempre pelli specifiche per volanti che è, mi così, Perché mi dici così? Perché la finitura superficiale è diversa, molto più resistente all'acido delle mani. Ah, ok. Pelle punzonata, NABUK e pelle standard. L'unica cosa che cambierei dal modello originale è fare gli inserti in NABUK con un pezzo unico, senza cucitura, in modo che dove tu vai a mettere il pollice non trovi nessun attrito, se non che l'attrito del NABUK ovviamente sagomato dentro lo scasso del volante cominciamo a segnare i pezzi, li portiamo sopra con un peso ce lo teniamo fermo e andiamo a rifare esattamente la sagoma precedente facendo molta attenzione sulle parti dove ci sono le cuciture perché quelle sono fisse diamo un pochino di margine così abbiamo più tolleranza nel momento del montaggio Questa è importantissima che se la sagoma non corrisponde si butta tutto il lavoro. Come le facciamo queste cuciture Matteo? Non nere eh? No, E eh no. Sai come mi piacerebbe? Un po' in stile BMW M, però cambiando un po' i colori. Tipo un blu, un rosso e un titanio. Ottimo, mi piace. Evidenziamo le zone dove va fatta la cucitura. tracciamo così abbiamo l'esatto punto dove andremo a cucire. Ok, e questo è il primo pezzo. Ora lo tagliamo così facciamo subito una prova dei fili e vediamo se ci piacciono. Ha bello spessore sta pelle. Ti piace? Sì, pure a me. La senti bella corposa sotto la lama lo fai ruotare su se stesso si sì, ma aiuta un po' con eh la certo. sinistra allora Matteo io ti consiglio su quei colori che mi hai chiesto di fare le due cuciture parallele una rossa e una blu elettrica così riprendiamo col colore della macchina Bene. e quella di unione la facciamo grigio titanio ok così i colori predominanti saranno il rosso e il blu ecco i tre colori non so se si uno un po' più scuro Troppo scuro? No, dopo sembra nero. Questo sembra nero, dici? No, no, questo va bene, ce l'ho anche dei più scuri, ma poi andiamo sul nero. Vedi com'è sì, la fusina? Sì, quello più scuro, Matteo, se ripiamo con quello. Gli ha messi fusina dentro? Si, li ho messi. <ride> Sembrano sì. i sedili fusina. Beh, che sparco! Beh, devo dire che sono molto contenitivi. Vabbè, certo. Ah, bel sì, per sedile, facevi, però. I eh. sedili erano un'altra cosa. Vabbè, ce no? se fa sempre un tempo. Si, si, si. Quello più scuro ti riprende con questo, dai ok quindi il prossimo step è andare in cucitura si sì. mancava una linea <siglio> abbiamo cucito adesso le fermiamo così il filo non ci si sfila dopo che vuol dire fermare le cuciture? vanno legate che adesso queste sono libere quando andresti a fare la cucitura si allenta troppo un doppio nodo è più che sufficiente allora fermiamo ad esempio con un po' di ciano agrilato basta proprio pochissimo sì, sì, non dobbiamo rischiare che si scioglie il nodo in lavorazione. Mettiamo okay, un minutino che asciuga. E togliamo tutto quello in eccesso. Schiacciamo le sì. cuciture. Vogliamo un po' di segni così si comincia a vedere un pochino. Eh. Eccolo qua. Passiamo al montaggio. Colla a contatto. non è fastidiosissimo ragazzi dopo un po' si è fatto un po' ti uccide però ragazzi lasciamo riposare quanto deve riposare più o meno? il tempo che ho dato di qua è pronto due tre minuti sono sufficienti quando fa caldo facciamo una sezione per volta così ce lo sistemiamo proprio come ci piace è pronto per essere posizionato qui ci vuole tanta tanta attenzione eh? le tolleranze già si comincia a prendere forma e un supportino per lavorare un pochino più comodi. vediamo un pochino che è troppo allora, una volta preparata la prima sezione incastrata bene bene nelle guide possiamo procedere con la seconda e tutte le altre in sequenza Okay. Abbiamo sostituito tutte quante le parti, ormai è completato e manca solo la cucitura finale della parte superiore della corona. Ora la cuciamo e le facciamo diventare come queste altre. Usura la pelle non consuma, pulisce, toglie tutti i segni della penna e dà una bella finitura alla pelle, bello sportivo. fantastico, magnifico lavoro di Flavio di Leather di cui lascio tutto in descrizione numero di telefono del magazzino contatto whatsapp sito internet, mi raccomando per qualunque tipo di lavoro chiamate Leather che sta qui a Roma, fa il cielo fa eh, le tappezzerie i sedili, i volanti il, il cruscotto tutto sono fortissimi ecco dopo eh, questo questo lavoro cosa ho, ho montato sul volante? Ho montato uno sgancio rapido di, di Simoni Racing Che rispetto a quello che ho sulla Subaru che devi pigiare e poi sfilare quindi risulta un po' più scomodo questo invece secondo me è l'ideale perché tiri e sfili è, è fantastico poi ho messo anche il craxon qui che mi piace tanto bello eh, comodissimo parte la musica vedi com'è? il volante lo puoi acquistare su www.simoniresing.com qui sotto in descrizione ti lascio il link utilizza il mio codice sconto officina del pilota come al solito ragazzi il video termina qui vi lascio qualche immagine con la mini e noi ci vediamo al prossimo episodio iscriviti al canale metti like al video attiva la campanella così ogni volta che caricherò un nuovo video sarai notificato ciao alla prossima frenata un tatacco, vengo su un filo di gas apro in uscita frenatina stessa marcia qui chiude molto